ciao ciao a tutti ben ritrovati allora questo è il primo video che serve per capire di più i contenuti dell'enia fit allora innanzitutto l'enia fit che obiettivo ha è quello di arrivare al benessere profondo cioè non quel benessere passeggero ma il benessere che proprio entri di noi faccia parte di noi e tutto questo parte da un presupposto da un allineamento da un senso che possiamo dare alla nostra vita spesso il senso che viene dato di default alla nostra vita è il fatto di questo tre fasi la prima fase fare quindi darsi da fare fare delle cose, quantità di cose per poter avere cosa? una vita, una sicurezza, un, un benessere economico che ci dia tranquillità, che ci dia sicurezza, per poi nel tempo quando ci saranno queste condizioni pensare a essere, cioè ascoltarci e finalmente rilassarci ed essere veramente noi stessi in contatto con il nostro cuore. Peccato che questa terza fase, se non stiamo attenti, accade in un momento particolare che è la nostra terza fase di vita, la terza età. E non credo che nella terza età ne abbiamo l'energia, la forza, ci troviate purtroppo la salute per fare questo. Allora importante è importante pensarci un pochino prima, e invertire alcuni fattori di questa, di questa equazione e invece dire essere, fare e avere. Cosa significa essere? Essere, capirci, occuparci subito di capire chi siamo, che cosa c'è nel nostro cuore, qual è la nostra strada del cuore per poter fare le cose che ci servono per avere la vita che è in linea con il nostro essere, quindi la nostra leggenda personale, come diceva Cohen.